Sei il sorriso che ho cercato. Vorrei che questa notte non finisse mai e con essa il pensiero di te per saziare finalmente il mio sguardo con il tuo che nel sogno rincorro. Userò le lacrime come inchiostro, intingerò il pennino nell'anima e il ricordo di te sarà il vento che sbatte la mia vela non baratterei i dolori del mio cuore con le gioie del mondo perché sei il sorriso che ho cercato e vorrei dirtelo gridarlo al cielo che da quel primo istante ogni giornata è dedicata a te che ricordo ogni secondo che con te ho trascorso ma non oso pronunciare ciò che ho dentro per il tv di bruciarlo al vento.